Negli ultimi mesi, eh, sotto l'incalzare eh, delle politiche dell'austerity, eh, della crisi greca, eh, della cosiddetta crisi dei migranti, eh, eh, sono implose le geografie eh, dell'integrazione europea. di Berlino in occasione della presentazione del movimento Diem 25 e siamo con Sandro Mezzada, filosofo e coordinatore del progetto Euronomade, di cui è stato anche nei corsi degli anni uno dei ma maggiori animatori. Allora, eh, questa è un'occasione un appunto per discutere anche un po' dei contenuti del manifesto di Diem 25, che è un manifesto che appunto parte da una constatazione che eh, l'Unione Europea di oggi o si democratizza o va verso appunto, una disintegrazione. Basti pensare insomma, anche ai contenuti che, che sono stati presentati nel corso di queste due giornate e a come questa, questa problematica della disintegrazione sia stata anche affrontata nel corso degli ultimi anni, nel dibattito pubblico, è uscito di recente un libro di Jan Zielonka, no? dove si dice che l'Unione potrà disintegrarsi non solo grazie all'intervento dei movimenti euroscettici ma anche purtroppo tramite eh, l'inattività e il conservatorismo delle sue, delle sue elite. Ecco, iniziamo magari a discutere questo punto qui che è il vero punto di, di partenza di parte della riflessione appunto, del, del manifesto di Dio 25. Sì, a me pare che noi ci ritroviamo qui a Berlino per discutere eh, e lanciare questa iniziativa in un momento davvero particolare eh, per l'Europa e per l'Unione Europea, in un momento in cui eh, la concatenazione tra diverse crisi ha finito per eh, determinare un impasse eh, complessivo eh, nello stesso processo di integrazione europea.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 dell'integrazione europea e oggi quando parliamo di frammentazione non usiamo una metafora, pensiamo semplicemente al sovrapporsi, alla linea di divisione tra nord e sud del continente eh, della mia divisione tra est e ovest che è riemersa in modo eh, particolarmente drammatico insomma, eh, negli ultimi negli ultimi mesi eh, la crisi di schengen da questo punto di vista assume un eh, significato simbolico oltre che materiale eh, eh, quindi eh, dobbiamo credo sottolineare che ci troviamo a discutere di un movimento per la democrazia in europa eh, precisamente in una congiuntura che è caratterizzata dalla crisi verticale del processo di integrazione europea. Questo rende più urgente, ma anche più complesso e in fondo più affascinante dal punto di vista politico, il compito che hanno di fronte a sé coloro che vogliono impegnarsi in una lotta per la democrazia in Europa. Eh, oggi, appunto, come come dicevi anche tu, eh, la, la questione no, che viene sollevata con Schengen ha un'enorme valenza anche simbolica, no? e fa riemergere eh, un po' un, un potere sopito no? di cui si, era, si erano un po' perse le, le tracce, purtroppo non negli ultimi anni, ma magari nel corso degli anni 90, in Europa proprio il potere degli stati nazionali, in particolare dei governi nazionali e delle, delle sovranità nazionali. No? L'abbiamo visto nel corso della, della crisi, esempio nel 2008, come un importante strumento, eh, come quello del Fiscal Compact, sia stato approvato al di fuori del, di quello che è il percorso previsto dalla Qui Comunità, sia stato approvato con un trattato che ricalca i vecchi trattati internazionali quindi tornando quasi a una logica che precede la logica della stessa integrazione europea. E anche oggi con Schengen quello che torna è appunto una preoccupazione delle singole realtà nazionali di, pro, di difendere i loro confini andando di fatto a, a, a impattare anche su, su, su quella che appunto è la logica non semplicemente giuridica ma anche simbolica interna al trattato. E tutto questo mostra come di fatto le sovranità nazionali ancora vive all'interno del del processo di integrazione, che è stato comunque sia caratterizzato non solo da una spinta verso la federazione, ma anche da potenti spinte di tipo intergovernativo, che hanno attraversato tutta la, la storia, in, a, molto spesso in concorrenza, con quelle invece di tipo federale, attraverso oggi l'integrazione europea, queste spinte no, siano oggi per distruggere di fatto l'Unione. E qui ecco, veniamo a un punto su cui il manifesto di 1935 reagisce, perché il manifesto si pone... La data del 2025, appunto, l'obiettivo di una costituente europea, di una vera e propria assemblea costituente, che serva un po' a ridisegnare, appunto, l'assetto dei, dei poteri europei e a mettere fine a, questo, eh, a, questa, diciamo, a questa logica che ha, ha finora lasciato il processo di integrazione europea troppo spesso nelle mani dei governi nazionali e non dei cittadini, appunto, dei, dei singoli paesi nazionali. ecco eh, eh, tu cosa, cosa pensi di questa assemblea, di questo strumento potenziale, di questa, di questa, di questa ottica diciamo, che si apre con il assemblea? Allora, intanto, intanto qualche brevissima considerazione mm. eh, sul tema degli stati nazionali all'interno mm. dell'Unione Europea, eh, su cui già hai detto eh, alcune cose fondamentali. In realtà gli stati nazionali all'interno dell'Unione Europea eh, hanno sempre mantenuto eh, un ruolo importante, un ruolo però compatibile con l'avanzamento di un processo che eh, era eh, animato, eh, sospinto in avanti da logiche che eccedevano quelle della sovranità nazionale. In poche parole... Eh, negli ultimi anni, a partire eh, dalla crisi dei debiti sovrani, eh, non ha più funzionato questo meccanismo di composizione degli Stati nazionali dentro logiche eh, di integrazione che li eccedono. E eh, effettivamente oggi eh, siamo in una situazione in cui eh, determinate eh, rivendicazioni, determinate politiche nazionali eh, mettono radicalmente in discussione il quadro dell'integrazione così come lo abbiamo conosciuto eh, negli ultimi anni eh, nella sua forma in fondo costituzionale in senso, in senso eh, materiale. Oggi eh, l'Unione Europea eh, è caratterizzata da processi di rinazionalizzazione, tanto delle retoriche quanto delle politiche, che tuttavia, questo credo che sia un punto molto importante, non mettono in discussione la sostanza neoliberale del processo di integrazione, mettono in discussione altri aspetti del processo di integrazione, ma non la sostanza neoliberale. Per questo ci troviamo di fronte a un vero e proprio spettro, un vero e proprio mostro, no? un, un ibrido eh, composto eh, da uno strano assemblaggio di logiche neoliberali e di logiche nazionaliste. Ed è a questo, credo, che noi dobbiamo reagire. Dobbiamo reagire mettendo in campo eh, un processo costituente. Direi che poi potrà magari arrivare ad un'assemblea costituente eh, ma intanto si tratta di eh, immaginare, costruire materialmente un processo costituente le assemblee costituenti nella storia eh, più o meno recente eh, avvengono solitamente dopo delle rotture radicali una rivoluzione, una guerra per venire al passato recente dell'Italia ma anche grandi movimenti sociali come ad esempio in paesi eh, latinoamericani quali la Bolivia l'Ecuador, che hanno fatto esperienze di assemblea costituente particolarmente significative negli ultimi anni e che forse varrebbe la pena anche di studiare per comprendere alcuni dei problemi di fronte a cui ci troviamo in Europa. Questo per dire che eh, una situazione diciamo, di carattere eccezionale va costruita affinché un'assemblea costituente sia possibile e sia politicamente produttiva. Io non penso che si possa ragionare eh, su un'assemblea costituente da costruire eh, senza modificare eh, lo stato eh, delle cose presenti eh, in Europa. Eh. Quindi eh, mi pare giusto che l'obiettivo dell'Assemblea Costituente venga posto, venga posto eh, sul limite dell'orizzonte temporale su cui si sviluppa l'iniziativa eh, di Diem. Il problema fondamentale è è oggi quello di costruire le condizioni perché un'assemblea costituente si possa tenere in modo politicamente produttivo, come dicevo prima, e queste condizioni non si possono costruire senza immaginare e praticare delle rotture, delle rotture rispetto all'esistente, rispetto al modo in cui i soggetti sociali e politici si collocano all'interno dello scenario dato in Europa questo punto di vista il ruolo dell'azione autonoma dei movimenti delle lotte sociali eh, la capacità di questi movimenti di queste lotte di eh, dialogare e eh, in qualche modo articolarsi con pratiche politiche di tipo diverso ma anche con pratiche culturali pratiche artistiche pare assolutamente fondamentale. Abbiamo bisogno di riconquistare un immaginario di trasformazione in Europa, è un'altra condizione fondamentale per poter pensare a un'assemblea costituente. Dobbiamo realmente riconquistare lo spazio delle lotte sociali, la pratica della costruzione politica e un immaginario innovativo dal punto di vista costituzionale, politico. Che cosa significa democrazia? Questa è una grande domanda che secondo me è bene tenere aperta sull'intero orizzonte temporale su cui appunto è pensata l'iniziativa Diem, cioè almeno per un decennio. Ecco è una delle grandi sfide del nostro tempo ed è, è, è, è molto interessante che questa sfida no, che è così aperta appunto, su nuovi scenari nuovi orizzonti che punta appunto, a, a creare una nuova narrazione e, e anche ad aprire un, un nuovo spazio dell'opinione pubblica europea dell un'opinione che è ancora diciamo così, è, esiste solo potenzialmente ma ancora non, non vediamo uh, la in azione le, le, appunto le potenzialità che sarebbero iscritte in essa, anche dal punto di vista politico, la sua capacità di creare nuovi soggetti, è interessante che tutto questo nuovo processo sia proprio ancora sotto il segno di un manifesto, no? Appunto, si usò questo termine di manifesto che personalmente ha fa fatto andare in mente non solo il, il celeberrimo manifesto del partito comunista, ma anche il manifesto di Ventotene. Io ricordo qualche anno fa, appunto nel 2014 venne pubblicata un'edizione critica del Manifesto di Ventotene con una serie di saggi all'interno di eh, Toni Negri, di Luciferai, di Pier Vergio d'Asso, di Lucio Levi, dove appunto si, il, il, il lavoro si chiudeva. Chiamando uh, alla nascita di un secondo manifesto di Ventotene. No? Raccogliamo l'eredità, quanto c'è di buono, diciamo, ciò che è vivo dell'eredità di, di Ventotene e rilanciamo quella battaglia. Ecco, io ci tenevo insomma, a chiudere questa intervista con questo, con, con, con questo spirito, che è lo spirito di Ventotene, che è uno spirito appunto democratico e soprattutto uno spirito di libertà, perché il manifesto di Ventotene basava tutto il suo messaggio sul riaffermare quello che viene chiamato il principio di libertà, ovvero la capacità che ha l'uomo di decidere della sua vita, quella che oggi ci, purtroppo ci viene fin, fin troppo spesso tolta e che eh, si spera che anche con, appunto, con movimenti come, come Diem si possa riconquistare, ecco, in questo lungo la, lasso di tempo che abbiamo dinanzi a noi.